E mentre meditavo eh, questo testo, mi veniva in mente anche il, eh, uno scritto di René Voyon che scrive I Piccoli Fratelli, negli anni 60 mi sembra stato, e scrive parlando della seconda chiamata. Lui dice: Mi sembra che la loro congregazione è stata fondata nel 33, la congregazione maschile. E dice, guardate un po', fratelli, che siamo in una età che non è facile. Assistiamo a persone che escono dalla congregazione, assistiamo a fasi di forse adattamento, dice lui, no? e dove e, ci rendiamo conto che è difficile vivere la nostra chiamata. Dice quando siamo partiti, quando, siamo, quando abbiamo cominciato, abbiamo risposto con tanto entusiasmo al Signore. Pensavamo di cambiare il mondo, pensavamo di trasformare tutto. E tutto ci era facile e, e simpatico, quasi naturale. I voti, semplicissimo, la castità, la povertà, l'obbedienza, basta un po' di impegno ce la possiamo fare i poveri tranquilli siamo disponibili siamo caritatevoli l'internazionalità andare negli altri monti conoscere e incontrare altri popoli è bellissimo tante persone belle simpatiche. e simpatiche è bello essere pronti e disponibili agli altri conoscere altri popoli e conoscere le loro diversità Mariné Wayom dice che quando si arriva a un certo punto della propria vita ci si rende conto che tutto non è così simpatico, che tutto non è così facile, che tutto non è così semplice. Ed è in questo momento allora che c'è e avviene la seconda chiamata. La seconda chiamata avviene quando ci rendiamo veramente conto che nulla è impossibile a Dio se queste cose non sono possibili a noi tutto però è possibile a Dio allora non siamo chiamati a radicarci sulle nostre capacità e sulle nostre possibilità ma siamo chiamati a radicarci sulla possibilità su, sul che nulla è impossibile a Dio quindi eh, queste parole di René Guillaume che scriveva questa lettera alle sue comunità e sono un po' il, la consapevolezza che lui vive e che c'è bisogno per non adeguarsi, per non adattarsi per non vivere mezze vie, mezze vocazioni, mezze misure di rispondere a questa seconda chiamata e penso che tutti siamo posti di fronte a questa seconda chiamata, dove eh, tante volte siamo più smagati rispetto agli inizi della nostra vocazione e eh, vediamo che a volte è difficile rispondere con le nostre forze alla chiamata di Dio. E allora siamo chiamati a mettere, a porre il nostro sguardo su Gesù, su di Lui, che è l'autore e il perfezionatore di ogni cosa